Ciao! Eccoci qui! Ma ciao! Sì, sono tornata! Non me ne sono mai andata a dire il vero? Come state? Come va? Come avete passato le ferie? Siete andate in ferie? Come è il tempo? Lì da voi? Vi state riposando? Vi siete riposati? Vi riposerete? Raccontatemi tutto perché no? Allora, e finalmente ci si rincontra! Come stanno andando le cose? C'è qualche miglioramento? Raccontatemi tutto, voglio sapere tutto perché sono stata lontana da voi per del tempo. Anche se non me ne sono mai andata, vi ho sempre tenuto d'occhio. Ho fatto una pausa anche da Instagram perché dovevo staccare, però non ho mai staccato del tutto perché io in questi mesi ho lavorato per voi. Ebbene sì allora, dunque, cosa avete da raccontarmi? raccontatemi tante tante cose perché voglio sapere assolutamente tutto io ho fatto il mese di agosto staccandomi, come avete visto, soprattutto da Youtube e da Instagram però nel mentre continuavo a registrare a creare contenuti, a produrre contenuti per voi però ho pensato una cosa di nel periodo soprattutto di agosto non pubblicare video perché io in primis tendevo a non guardare tanti video su YouTube, a non stare molto sui social e quindi ho pensato che anche voi magari volevate staccare un attimo e poi ho pensato, e secondo me non l'ho pensata male, ditemelo voi, di dire tutti i pacchetti che mi sono arrivati, delle novità, delle promozioni, delle collaborazioni, di non farveli vedere. I prodotti nuovi ad agosto perché tanto le ditte erano chiuse cosa vi faccio vedere dei prodotti se poi non potete comprarli perché la ditta è chiusa io non so voi non sono più abituata ad averci i capelli sciolti ormai. non so voi ma io quando compro qualcosa online voglio che mi arrivi in breve tempo comprarlo il 6 di agosto e vedo che ed è, le consegne sono dal 26 in poi io non lo farei sinceramente quindi in questo mese vedrete ben due video a settimana perché io ho lavorato io ho pubblicato e ho prodotto per voi e quindi ho tante cosine da farvi vedere, dei vari ditte che mi hanno mandato quindi devo farveli vedere e sono ovviamente tutti disponibili ancora, si sì, sono io che muovo il bracciale quindi ora sto ferma sono ovviamente tutte disponibili ancora perché sono ed edizioni ancora disponibili quindi non ci siamo persi niente, mi muovo tenendo la mano così non, non faccio rumore e penso che sia più, de, più comodo anche per voi, credo, fatemelo sapere. E poi dopo intanto, a questo mese sicuramente vedete due video a settimana perché ho tanti video arretrati prima che le collezioni non siano più disponibili perché per adesso ci sono tutte e ci saranno sicuramente per tutto il mese quindi tutto disponibile online e nei negozi ma vedrete e poi dopo mentre voi vedrete i miei video pensatemi tanto perché sarà il mese che io invece farò tante cose perché sarà ora che finalmente faccio legna perché l'autunno è vicino ed è lui lo vorrei accendere e non ho assolutamente legna quindi sarò in giro per boschi a fare legna speriamo, speriamo nel tempo soprattutto, se no si prospetta un inverno molto freddo ed poi dopo sarà il mese che finalmente forse mi deciderò ad sistemare completamente questa casa perché con il mese di agosto, il mese che tutti quanti sistemano casa, tutti quanti fanno, c'era un tale caldo che sinceramente non ne ho proprio avuto nessuna intenzione di fare niente. Fatemi sapere voi, ma c'era troppo caldo per fare tutto, quindi dovrò fare anche quello sicuramente. Quindi forse, ed è creerò e pubblicherò meno video, ma per il mese di settembre, due settimane sicuri, ma state sempre aggiornati, e poi dopo, altre domande che vi devo assolutamente fare, e... stanno arrivando i calendari dell'avvento, sì, sì, mi hanno già contattato diverse aziende per sapere dei calendari dell'avvento, quindi cosa facciamo? Iniziamo, iniziamo de... Aspettiamo almeno ottobre. Fatemi sapere voi, ed è altre domande? Corriere, ovviamente. Va. E visto che ho perso completamente il filo del discorso, nel mentre vi faccio vedere questo pacco che mi è appena arrivata da Douglas. Ed è così, lo guardiamo assieme. Puro cominciamo il discorso. Però ho solo tolto i dati personali, ovviamente. Non è molto pesante, quindi ho pensato di fare abbastanza presto uh, tre cosine mm, ci piace a proposito di ci saranno tantissimi video spacchettamento questo mese perché davvero ne ho non spacchettati tanti sono, sono tutti i prodotti che testerò ed vi dirò la recensione ecco cosa vi volevo chiedere prima di farvi vedere che cosa è arrivato dunque quando avete visto che prima di fare lo stop iniziavo a pubblicare un video a settimana e lo pubblicavo a lunedì ma vi andava bene come giorno? se no scegliamo insieme un giorno che quando ne pubblico uno lo pubblico quel giorno e basta se sono due, lunedì e giovedì o lunedì e mercoledì, adesso vedo ed se, se è solo uno fatemi sapere voi cosa preferite inizio settimana, metà settimana un orario preferito fatemi sapere voi ma tanto comunque andate a guardarli ed finché mi ricordo, altra cosa finché mi ricordo, secondo voi mi sono dimenticata di voi e dei vostri premietti? Assolutamente no! È vero, mm, giugno, luglio e agosto, perché non ho pubblicato video, non ho estratto il commentino. Il solito commentino, vi ricordo un commento sotto tutti i video, alcune volte al mese, estrago un commentino per ricevere un premietto inviato da me, tra le cose che mi inviano le aziende. Quindi ed è però in questi mesi non li ho estratti perché poi dopo non sapevo con le spedizioni se voi eravate a casa ed non volevo creare il casino quindi andrò a ripescare i commenti sotto i video, non dei commenti nuovi i commenti che avete lasciato a giugno e a luglio in un video di giugno e in un video di luglio e un premietto sicuramente ve lo mando assieme a quello di settembre quindi non mi sono assolutamente dimenticata di voi ma secondo voi io vi dimentico ma assolutamente no e io non ce la faccio più con questi capelli sono abituata a tenerli legati ho fatto l'estate legata e ne non so più come tenerli e a proposito di capelli ho visto che Douglas mi ha mandato questa linea della fito fito, gioba, capelli secchi o oh, se ci serve, shampoo e maschera idratante con latte di jojoba ed estratto di malva mm. andiamo a vedere cosa dice per capelli secchi shampoo per capelli secchi quindi sarà ristrutturante questo è lo shampoo sono curiosa che buono il profumo buono il profumo uh, ci piace e questa è la maschera sempre della stessa linea ok cosa dice intanto andiamo ad aprirla perché ecco apprezzo tantissimo il fatto che le istruzioni siano all'interno e non con un foglietto a parte anche se adesso dovrò capire quindi questa è la maschera per capelli secchi e al momento ci serve assai ma l'italiano mai, lasciare agire, allora per un'applicazione rapida lasciare agire 1-2 minuti e risciacquare, per un trattamento intensivo lasciare agire 5-7 minuti in base allo spessore dei capelli. Ok, allora vediamo anche questa, stesso profumo dello shampoo, ok, che abbiamo detto che è con... Olio di jojoba. Ok. Ma anche questo gioco No, questo lo shampoo è al latte di jojoba, mentre la maschera è all'olio di jojoba. Tutto linea jojoba. Ok, e la andiamo a provare sicuramente. Altra cosa che voglio capire è se questa lampada qui mi piace. Perché è molto carina. Ma fa un effetto strano dalla fotocamera. Meglio? Meglio ancora? Che dite? Fa un riflesso. Ah, poi si spegne così. Lasciamola fare e vediamo che cosa fa. E noi andiamo avanti invece con le cose, perché ho visto questo. Med Lash Black Mascara di Balm mi piace sempre provare i prodotti The Balm perché secondo me hanno un'ottima qualità ad un prezzo onesto: non è un prezzo basso, è un prezzo onesto, non super super light. Tanto sto guardando la lampada, guarda, che cosa fa? Non lo so. Ma neanche troppo basso. Allora, questo è il mascara allungante cioè io, scusate ma io adoro queste immagini lei lampeggia anche perfetto va bene andiamo a vedere l'applicatore interessante per un mascara allungante voi forse non lo vedete, o forse sì, ma c'è una mosca che sta girando. Per casa. Io mi ero promessa di fare questo video senza interruzioni senza intoppi. Bene. Non so cosa sta facendo la là. C'è una mosca che gira, è arrivato il corriere. E infatti, sto spacchettando pacchi, che non erano in previsione. Tutto bene per questo video, i capelli continuo a toccarli perché non sono più abituata ad averli sciolti. Mi sembra un video. Perfetto per iniziare direi che hey, siamo tornati e niente io spero che state passando e avete passato delle buone ferie ed spero che tornerete a seguirmi fatemi sapere se volete anche dei contenuti nuovi se ci può essere qualcosa che vi, de, vi interessa ultimamente soprattutto nel periodo estivo ho fatto tanti video spacchettamenti perché le aziende mi mandavano tanti prodotti e volevo iniziare a provarli, testarli con voi quindi ed è, ci saranno soprattutto quelli ma spero di fare recensioni molto alla veloce intanto io vado a racchiappare quella mosca perché non ne posso più di vederla girare davanti alle luci e vi do appuntamento al prossimo video ciao. ciao, ehi sono qui ciao, ti sei ricordato di mettere un commentino? mi raccomando mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale, solo così potrai ricevere un regalino da me lo sai che estraggo ogni mese?